Si riparte Oggi volevo parlarvi molto rapidamente di due cose Intanto mi sono dimenticato di, di dirvelo Ma sto andando a Terracina per una chiusura di... Beh, chiusura proprio no, ma insomma per il ballottaggio Come sapete per le chiusure non potremo esserci perché saremo impegnati a Catania in questi tre giorni di, di, di incontri eh, dove anch'io avrò il mio momento in quanto responsabile economico, parteciperò a un panel moderato mi sembra Daniele Capizzone, non vorrei dire una scemenza, non ho avuto modo di vedere il programma, ma ve l'ho messo su, su su Telegram, quindi sul mio canale Telegram trovate tutte le informazioni sull'evento. Due cose, la prima è che oggi eh, forse può esservi utile il Financial Times riprende la questione non, non, non banale dello scandalo Wirecard, sostanzialmente una società di fintech tedesca che si eh, occupava, occupava, perché insomma, adesso non so se ne sta occupando ancora, non so quale sia esattamente il momento del suo percorso, ma di eh, pagamenti elettronici pagamenti elettronici era anche partner di alcuni, ehm, alcuni fornitori di servizio di pagamento eh, elettronico eh, italiani che, e quindi alcuni cittadini italiani magari chissà alcuni di voi si saranno trovati per qualche ora o per qualche giorno con le carte bloccate a eh, giugno perché questa eh, azienda tedesca aveva detto di avere 2 miliardi, 1,9 insomma, di cash che non aveva, di soldi che non aveva e quando sta cosa insomma è venuta fuori, eh, diciamo così, è scoppiato un piccolo problema insomma, come, come potete immaginarvi. Ora fino a qui eh, la storia credo che la sapeste. Comunque ho messo il link a, a uno dei pochi diciamo, giornali... Eh, italiani, insomma, intesi come strumento per dare le notizie, cioè non per fare propaganda, che è il magazine online StartMag, si chiama, e lì vi racconta, era il 20 giugno è scoppiata questa, questa storia, insomma, vabbè. Eh, vi ho anche, di, di questa storia ve ne ho parlato eh, diverse volte in campagna elettorale, perché <ride> è, diciamo così, paradigmatica, se Tanto non ci sono 5 stelle in ascolto, penso, ma posso dire paradigmatico. È paradigmatica del modo in cui la Germania intende il fare sistema paese. Cioè lì ci sono due giornalisti del eh, Financial Times che si erano accorti che qualcosa non andava e c'erano anche degli operatori di mercato che avevano, come si suol dire, shortato, cioè avevano speculato al ribasso sui titoli della eh, suddetta, sullodata Wirecard. La consob tedesca che si chiama BaFin, eh, quando è apparsa sui giornali la notizia che una eh, azienda insomma di, di dimensioni non banali operante nel, sul mercato finanziario potesse avere dei problemi a livello di stabilità finanziaria, per non sbagliare ha denunciato alla Procura di Monaco. I, I due giornalisti che si erano occupati del caso eh, con l'accusa di suppongo di aggiottaggio, cioè di aver diffuso false informazioni per trarne un profitto, cosa che era tutt'altro che eh, vera, infatti, questi sono stati prosciolti. Ma capite? Diciamo, l'intimidazione mafiosa da parte di una istituzione cioè qualcosa di, di, cioè di spaventoso io penso nei peggiori scandali italiani quelli degli anni 70, 80 insomma quelli che conosciamo eh, forse si è arrivati a questo livello di violenza che invece è lì è abbastanza normale ehm, oggi vi eh, ho messo sul blog il filmato che mi era stato inviato da un amico tre mesi e tre giorni fa, cioè il 26 eh, giugno, dove il simpatico giornalista britannico racconta la sua disavventura dicendo che beh, effettivamente è effettivamente piuttosto stressante eh, trovarsi incriminato per, per aver fatto il proprio lavoro, eccetera, eccetera, eh, vabbè, eh, sono cose che capitano quando si fa il proprio lavoro. Ehm... Se volete ve lo guardate, ci sono i sottotitoli, insomma, è abbastanza interessante. Lui è uno simpatico, uno così spigliato, un britannico spigliato. Vabbè, ma fino a qui sono tutte cose che... ...notizie di oggi, che a me... Eh, io, perché faccio questa diretta, voi siete 579 persone in questo momento. Ma ecco, in 579 persone facciamo un enorme per stupirci tutti insieme di quello che sto per dirvi. Attenzione, siete pronti? Un grande sforzo proprio. Ecco, Angela Merkel aveva tutto, ma continuava a promuovere questa azienda all'estero, in particolare eh, durante una sua visita da Xi Jinping nel famoso asse Roma-Berlino-Pechino, dove a quanto sembra eh, <ride> Insomma, eh, si danno e si prendono sole con grande eleganza e con grande facilità, quindi noi dovremmo stare attenti. Questo è quello che sostiene un editoriale odierno del Financial Times, e come commento io sul mio blog, ma lo trovate anche sulla pagina Facebook, quindi lo trovate subito sotto questo video, insomma quando il video finirà, eh, il, il, il, la mia riflessione è che il, il povero Financial Times che poverino va anche detto insomma senza Sineiret Studio posso anche approfittare del fatto che non ci sono grillini qui per dirlo Sineiret Studio che non è una parolaccia si può dire che tutto sommato è diciamo così il press agent, non so, l'addetto stampa della Commissione Europea No, è una testata estremamente in linea, estremamente ortodossa estremamente, diciamo, eurolirica, come direbbe, come direbbe Daniele Capezzone, ehm, si vocifera che abbia in qualche modo accantonato il povero Munchau, che è un editorialista, un editorialista tedesco che invece ha una visione un po', evidenzia ogni tanto delle criticità insomma, del sistema in cui, in cui ci siamo andati a cacciare, quindi, lo, lo, quindi figuratevi voi se eh, poteva aver eh, piacere o interesse di mettere in evidenza un, un, una simile defiance, dei, si può dire anche defiance naturalmente, visto che siamo fra noi dei padroni del vapore <ride> purtroppo però lì diciamo, ha, pre ha prevalso la, la, come dire, la, la ripicca corporativa perché giustamente se ti schiantano due giornalisti te, te, te, li, te li portano in procura e tu giustamente ti risenti come è giusto che sia e quindi a un certo punto vai anche contro la tua ideologia estremamente europeista e fai capire che cosa è diciamo l'Europa che non è una cosa né molto più bella né molto più brutta eh, delle sue componenti, fra cui, cui l'Italia. Ma quindi perché, perché vi racconto questo? Ma vi racconto questo non perché mi faccia particolare piacere che eh, il governo tedesco e la, la politica, anzi la politica tedesca, sia eh, coinvolta in uno scandalo... Non, non è, questo, non è questo il tema, è proprio perché occorre una visione più equilibrata dei percorsi politici e culturali dei diversi paesi che in qualche modo diciamo, ci sono vicini, Partic dall'idea che noi siamo dei sottouomini, dei sottosviluppati, sotto eh, che siamo appunto dei, dei eh, corrotti a prescindere, eh, dopo oltre a cozzare con eh, quello che sta scritto sulla stampa internazionale, cioè direi sulla stampa e basta, perché in Italia non mi pare che ci, ci sono delle veline, insomma, una cosa diversa. Ehm, eh, questo sì che rischia di scatenare poi delle risposte infantili, revanchiste, del tipo come quella di Calenda quando è andato su un giornale tedesco ad attaccare gli olandesi perché sono un paradiso fiscale. È una cosa che si sa, ma cioè, bisogna aspettare che ci sia una crisi, bisogna aspettare che gli animi siano esacerbati per dire la verità, usandola come una specie di strumento di ripicca eh, anziché eh, dirla sempre e partire da essa come punto di, eh, in, sul cui creare una, una, una piattaforma negoziale, no? utilizzarla per non partire abbattuti. battuti. Ci sono molte cose che eh, un governo italiano serio potrebbe rivendicare in sede europea per... Eh, difendere gli interessi del paese argomentando di aver diritto a eh, un, certo, un certo riguardo, eh, a partire dal fatto che viene chiaramente ammesso dai veri governatori, dai veri governatori delle banche centrali, veri, no? d'accordo, non dai fantocci cioè dal fatto che nell'unione nell monetaria alcuni paesi sono avvantaggiati e altri sono svantaggiati e capita che per il nostro percorso storico noi siamo svantaggiati lo dice un vero governatore di banca centrale, cioè class not, come sapete anche questa è una cosa che già vi ho detto ma insomma, ma insomma eh, ecco, se riconoscessimo che così non ci sono molti superuomini e nessun sottouomo in giro, forse, forse si potrebbe fare politica eh, anche in un quadro irrazionale come quello dell'Unione Europea. Mentre se si parte dal mito dei superuomini e anche dal mito dei sottouomini non si può fare politica in nessun quadro istituzionale questo è proprio un problema che dobbiamo imparare a gestire in qualche modo io non saprei suggerirvi quale altro se non quello che come dire gramsci che forse era un leghista senza saperlo non lo so suggeriva i suoi cioè studiare studiare studiare studiare in particolare leggersi visto che ci dobbiamo leggere la stampa borghese leggersi quella degli altri paesi che è piuttosto sollecita nel riportarci notizie che qui diciamo così vengono un pochino filtrate vabbè però questo è un pezzo l'altro pezzo di oggi è che ho finalmente messo gli occhi dopo aver fatto tutta una serie di altri lavori organizzativi anche connessi al cambio diciamo di ruolo di posizione adesso devo crearmi un nuovo staff devo regolare tutta una serie di rapporti insomma ho finalmente messo gli occhi sul documento che è attualmente all'esame del Parlamento, che sono le linee guida sul piano nazionale di riforma e di resilienza. Allora, mh, eh, queste linee guida sono incardinate in Commissione eh, Quinta, bilancio, e Quattordicesima, affari europei. Io in questo periodo ho una sostituzione permanente in commissione quattordicesima perché sostituisco la collega Buongiorno che temporaneamente per motivi che immaginerete ha un po' di difficoltà nel partecipare ai lavori parlamentari e quindi io in questo momento sono come dire membro di due commissioni, e posso farlo perché non sono più presidente di una commissione e quindi come vedete, diciamo così, <ride> si chiude una porta e si apre, eh, non un portone, ma insomma una porta di un'altra commissione dove andare a partecipare al dibattito. Eh, abbiamo avuto le audizioni del ministro Provenzano che, devo dire la verità, eh, non conoscevo, ma che... Eh, sentendolo parlare, anche se eh, la mia non è una valutazione diciamo, politica, voglio dare una valutazione per una volta di carattere personale, um, non era sgradevole da ascoltare, cioè nel senso che si vede che una persona che ha un suo progetto politico, che può magari non coincidere con, con eh, sicuramente non coinciderà insomma, eh, con, con, eh, con il nostro però perlomeno insomma, sapeva parlare e questo vi devo dire che di questi tempi è un grandissimo vantaggio perché poi è anche brutto lottare con la sonnolenza mentre eh, ti stanno per tirare l'ennesima fregatura. In quella audizione che è stata ieri il signor ministro a, doma a precisa domanda ha chiarito un punto fondamentale che diciamo, non poteva non, non, non, non chiarire perché se no rischiava di essere antimeridionalista che è esattamente quello che non è e non vuole essere per un ampio spettro di motivi cioè ha chiarito che quello che noi diciamo, eh, abbiamo sempre sostenuto a partire eh, da la lettura del testo di Romina Raponi, condizionalità senza frontiere, testo sui fondi europei, ha chiarito che il problema del Sud nel, eh, nell'approfittare dei fondi europei, o come si dice lo scarso tiraggio di fondi europei da parte, dei paesi del, del, da parte di regioni, delle regioni meridionali del nostro paese, è dovuto all'obbligo di cofinanziamento, perché sapete che essendoci l'obbligo di aggiungere finanza, fra virgolette, fresca alla finanza europea, quando si, eh, quando si vince un bando europeo e quindi si ottengono dei fondi, tu ottieni dei fondi e devi metterne degli altri. Se quegli altri non ce li hai o non puoi usarli perché ti fanno sforare qualche parametro di bilancio, ecco che tu i fondi non puoi usarli. Un pezzo... Pezzo importante della mitologia degli italiani cattivi e lazzaroni che soprattutto al sud, siccome sono inefficienti e corrotti, non riescono a usare i fondi europei, è dato nella cervelloticità: è dato dalla cervelloticità di questo, di questo uh, meccanismo. Un meccanismo che si usa in tante, in tante realtà, eh. per esempio. Sì. Il meccanismo del cofinanziamento viene usato, per dirvene una, nel mio mondo, il mondo accademico, nel finanziamento dei progetti di ricerca, ci sono dei progetti di ricerca che vengono cofinanziati e quindi per esempio il, il, il ministero mette una, una quota se l'università mette sopra un'altra quota, però insomma lì poi alla fine i soldi si trovano, qualche volta invece nei progetti europei così non va. Questo meccanismo tuttora esiste, tuttora è in vigore, non si applicherà al Fondo però di Ripresa e Resilienza, ma continua ad applicarsi al bilancio europeo. Quindi Non si applicherà ai 750 miliardi, di cui noi dovremmo averne 209, poi si vedrà a consuntivo quanti ne avremo avuti, eh, ma si applicherà alla parte più grossa, ai 1100 che costituiscono il nucleo del bilancio comunitario. Ehm, altre cose da quell'audizione vabbè sono più di dettaglio è inutile che ne parliamo oggi eh, finalmente mi sono letto il documento del, con, le linee, con le linee guida ehm, siamo nella fase in cui il governo vuole far capire che ascolta il Parlamento e quindi ci propone delle linee guida perché poi ci proporrà uno schema che asseritamente risponderà a queste linee guida e quindi poi finalmente avremo il piano, quindi il discorso è linee guida, schema, piano. Allunghiamo un pochino il brodo per eh, poter poi dire che il Parlamento è stato coinvolto e ha avuto eh, voce in capitolo. Benissimo, stiamo al gioco, andiamo a vedere... Io, siccome sono in Commissione Quinta, mi occupo di fisco, vado a vedere la parte fiscale. Loro faranno una bellissima riforma fiscale, abbasseranno la pressione fiscale, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, Un'osservazione banale. Mm, è venuto Gentiloni a dirci che eh, non si potranno finanziare abbassamenti delle imposte con, i, eh, con, con, con la famosa pioggia di miliardi, quindi vorrei capire queste linee guida... Eh, diciamo così, come si agganciano alla realtà eh, del piano europeo. La verità è che eh, vi confesso: non mi sono ancora letto il pezzo europeo della storia. Adesso me lo leggerò, lo commenteremo insieme. Ma insomma, se lo sono letti altri, per esempio, sempre su Startmag se l'ha letto Giuseppe Liturri e l'ha commentato. Io è il mio dovere leggerlo e me lo leggerò. Ma eh, se Gentiloni ci ha detto che comunque per abbassare la pressione fiscale eh, non, non, lì i soldi non ce ne sono ci sono delle piccole incongruenze cioè ci fanno, diciamo così, girare un po' intorno per farci contenti mentre, diciamo, nelle stanze che, che, che contano si è già deciso cosa fare io credo che ricordiate tutti che c'era stata una richiesta degli olandesi eh, a luglio scorso di eh, eh, abolire eh, quota 100 eh, c'era stato un L'ando tentativo di, boh, di calciare il barattolo, insomma, di tirarla in lungo. E poi adesso Conte ci racconta che, l'esperimento di Quota terminerà. Cioè, in altre parole, è inutile girare intorno alla realtà dei fatti. La realtà dei fatti è che tanti piagnistei, tante tante eh, profferte di affetto, tanta generosità ostentata, tanta pseudo solidarietà nel momento in cui hanno avuto paura che saltasse tutto per aria. Ora che stanno cominciando a prendere un po' le misure sia della nostra, come dire, Remissività, non direi resilienza, a un certo modo di gestire le cose, eh, sia appunto della, della realtà, insomma, dei, dei, dei fatti, eh, tornano con la loro ricetta, l'unica ricetta che, che hanno, eh, che è l'unica che hanno perché è quella tossica per noi, cioè con la ricetta dell'austerità. Insomma, si sta delineando sempre più eh, nettamente quel quadro che noi della Lega vi abbiamo evidenziato fin da subito, fin da marzo, ovvero questi ci presteranno dei soldi che potremmo tranquillamente invece chiedere in prestito sui mercati come normalmente si fa e in cambio vorranno da noi alcune cose ben precise che sono già state annunciate. Una riforma delle pensioni e quindi segnatamente lo smantellamento di quota 100, il ritorno alla Fornero che di fatto è un taglio eh, la revisione degli estimi catastali cioè l'aumento della base imponibile dell'Imu che quindi di fatto è un aumento della pressione fiscale e a che, se, cioè, per, che viene, direte voi, al tedesco, al francese al lettone, all'estone, ma anche al lituano ma anche al... Boh, quello che è anche all'irlandese del fatto che il nostro governo ci, ci tassi di più ma intanto, intanto considerate che forse ve lo siete dimenticato ma la prima IMU sostanzialmente finì a risanare le banche del nord, no? perché c'era il tema di convogliare questa roba via fondo salva stati, prima versione via MES. Nelle banche eh, nelle, nel salvataggio delle banche del, del, del nord, era chi, veniva proposto come salvataggio della Grecia naturalmente. Ma il problema non era la Grecia eh, la debitrice, il problema erano i creditori che dovevano avere i soldi e quei soldi gli sono arrivati attraverso meccanismi europei. E quei soldi forse sono anche soldi di chi mi sta ascoltando. E. Quindi noi andremo in questa fase parlamentare verso, verso un voto di, di astensione, anche se secondo me eh, di fronte alla proposta eh, ti presto dei soldi così tu tagli le pensioni e alzi le tasse, forse si potrebbe anche dire no grazie. Però purtroppo dobbiamo eh, riconoscere che il martellamento della propaganda è tale che eh, un atteggiamento più, più, più risoluto eh, probabilmente sarebbe controproducente per il semplice motivo che non ce lo, che non ce lo, farebbero, che non ce lo farebbero spiegare. Qui siamo 745 adesso... 745 avete presente quanti sono gli italiani è una frazione tutto sommato molto piccola questo video se va molto bene avrà boh, 50.000 visualizzazioni 100.000 visualizzazioni 150.000 visualizzazioni eh, insomma se non hai eh, un servizio pubblico diciamo equilibrato che rappresenti tutti i punti di vista incluso quello della realtà che è quello che vi sto riferendo eh, devi stare molto attento nel condurre battaglie politiche perché non ti esplodano, non ti esplodano in faccia e quindi eh, oggi abbiamo ascoltato il relatore che è il senatore Pittella che è nella mia commissione la commissione finanze parlarci di quanto è buona l'Europa e dirci anche che era preoccupato perché vedeva un clima di conflittualità che sinceramente come dire io mh, non sono così stupito del fatto che in Europa ci sia conflittualità, lo ritengo un dato sano, gli altri paesi si difendono, noi no. Eh, il senatore Pittella eh, diciamo così, non si preoccupa del fatto che noi non ci difendiamo ma si preoccupa del fatto che gli altri paesi si difendano. E eh, vabbè, eh, ognuno vede le cose a modo suo. Io invece devo dirvi che i paesi che si difendono, anche con i metodi mafiosi con cui lo fa la Germania, e vi ho eh, all'inizio di questa diretta evidenziato con un esempio che cosa intendo, i paesi che tendono a difendere se stessi, tendo a considerarli più civili e, come dire, più... Eh, dignitosi di quelli che si eh, arrendono senza combattere a logiche che fra l'altro si sono dimostrate nel corso degli anni eh, perdenti e pericolose, ma io sono fatto così, Gianni ha fatto in un altro modo, il mondo è bello perché è vario e adesso vi lascio che devo proseguire per Terracina.